Ciao e benvenuti a un nuovo video! Se mi vedete vestita come nel video precedente, sì, è inutile mentirvi, li sto registrando nello stesso giorno, ma... Il calendario dell'avvento di Sephora, quello classico, quindi Holiday Vibes da 24 caselle e devo ottimizzare i tempi e ve ne voglio mostrare tanti, quindi ottimizziamo! Allora, prima di iniziare a spacchettare questo calendario, se vi siete persi il video precedente, assunto brevissimo: nell'info box trovate la playlist con tutti i calendari dell'avvento spacchettati anche l'anno scorso perché tantissimi sono molto simili, quasi identici se non proprio identici a quelli dell'anno scorso. Quindi, è inutile che li riapro anche quest'anno, ci sarebbero gli stessi prodotti. Quindi, se vi può interessare quel calendario, Andate a vedere il video dell'anno scorso perché, tranne uno, due prodotti delle edizioni limitate, sono davvero identici. A meno che non ve lo dica io. Questo è quello classico di Sephora, quindi Sephora Collection, che viene 39,99. Ma io l'ho preso, e state attenti anche voi perché ci saranno tantissimi sconti da qua a breve. Ehm. C'era un weekend col sconto del 20% su tutti i prodotti della linea Sephora Collection, che normalmente non sono mai scontabili e quindi conveniva. Ebbene sì, dunque non voglio spoilerarmi niente, anche perché non ho letto che cosa c'è ed ehm, ho visto che c'è anche quello dei prodotti non di Sephora Collection, ma venduti nello store di Sephora. Quindi marchi prestigiosi ma è caro, 130 euro. Questo mi sembra quello più classico, carino da spacchettare ed è... e lo facciamo assieme. Prima di iniziare, poi davvero lo iniziamo ad aprire, qui sotto adesso c'è il conteggio dei minuti dove potete andare direttamente in modo da non spoilerarvi nessun prodotto, ma ne ve ne parlo senza mostrarvi niente, quindi per fare un recap veloce e potete decidere se per voi vale la pena o no Deve sceglierlo, senza però farvi lo spoiler. E adesso, se non volete lo spoiler, smettete di guardare e andate al minutaggio, perché noi iniziamo ad aprirlo. Allora, ha dei colori sempre stupendi, è fatto così, Caselline, tutte caselline divise quindi non ci si può dimenticare di aprirne una che vista la mia memoria da crescito senza offendere i cresceti è il caso iniziamo con l'uno che è piccina ma tanto carina non ho capito perché a questo pallino ah ce l'hanno tutti per appenderla apriamo Allora, non, se non volete spoiler, non leggete i lati, perché in francese e in inglese c'è scritto che cosa contiene. Smalto per unghie, iniziamo bene. È da mini smalto per unghie, perché so che c'è scritto, ma è qui, no. Però è delizioso, rosso, natalizio, carino, ci piace. E mettiamo le caselline allora poi vedete qualcosa voi? volete che la metto così? ma così mi, mi frana tutto andiamo più veloci se no questo video sarà immenso e andiamo alla 2 che è più grande non me lo voglio spoilerare uh, oh, grazie, grazie grazie voi non potete capire forse sono le maschere in stick. queste è il bambù da 25 grammi. Me ne avevano mandata una blu tempo fa. Queste sono maschere in stick da 5 minuti. Si applicano sul viso, sono comodissime: 5 minuti e si rimuove. Funziona. Allora, Questa è il bambù matificante. E devo provare. Si rimuove facilmente. È un full size, ve lo dico subito. E davvero funzionano cioè funzionano benissimo in soli 5 minuti quindi intanto l'applico alla sera poi mi lavo i denti il resto poi la tolgo comodissima e sono sempre esaurite ed sia in negozio sia ed è sul sito quindi grazie contentissima con quella già contentissima andiamo alla 3 allora io non voglio fare polemica assolutamente ma non è un calendario grosso ma non trovo i numeri, in tutti questi colori, vedete, mi, mi, mi perdo i numeri, vediamo, iniziamo con gli extra, ma è un extra carino, perché è una molletta per capelli, fatta proprio a clip classica, ma con eh, i brillantini. non si mette così lo so 4 i colori li adoro queste sono carinissime ci sono un po' tutti gli anni sempre le stesse profumazioni è una tavoletta effervescente da vasca full size al Manoi credo che il Manoi tutti gli anni c'è questa tavoletta effervescente quindi credo che il Manoi tavoletta effervescente proprio non vada però io invece la uso, quindi ok. E 5 eccola Acqua micellare struccante mh, Travel Size da 25 ml. Che sinceramente vediamo l'applicatore. Non conoscevo, cioè non ho mai provato l'acqua micellare con zinco. Quindi è della linea Nature, 90% di ingredienti di naturale. Mai provata, ma curiosa di provarla. 6: sì, lo so, sto accelerando, se no vengono video eterni. Leggerissima, leggerissima, ma interessante perché è il 1-1 il patch per il naso per i punti neri da provare da provare eh, patch per punti neri me ne sapete consigliare? io questi neri li amo ma non di questo marchio perché se Sephora non ne ho mai provati io li prendo su Wish o su De eh, Shin io li prendo lì quelli cinesi secondo me sono i migliori e rimuovono tutto quelli fatti proprio neri e di recente ho riprovato a prendere quelli di Nivea ma non mi piacciono prima secondo me perché ce n'erano pochi erano wow adesso vedo che tolgono poco o hanno cambiato la formula oppure quelli neri sono i migliori questo ve lo proverò e vi dico di sicuro siamo alla 7 piccina piccina ma forse interessante sono colorful payette quindi glitter faccio vedere anche a voi così che credo che sia un full size girl talk 1,2 grammi ok glitter compatti glitter effettivamente la texture dà molto di glitter perché si sentono un po' però molto discreti, molto discreti mi piacciono soprattutto magari nell'angolo interno, ed è... ci sta, ci sta. 8 Bomba da bagno e fiori di cotone, credo che assieme a quella monoi tutti gli anni ce la ripropinano, però effettivamente è de si ci sciacquano si sciolgono bene lasciano una buona profumazione perché no 9 quando non so cosa dire di un prodotto perché no 9 cos'è questa cosa? ah un crunchy per capelli in vellutino per me è delizioso il fiocchetto sembra che faccia le orecchiette un extra mm, ok, che ci può stare o no ma comunque in velluto 10, una mini mini mini matita per occhi crayon jo, mini e i pensi 2 volevo dirvi la 0,7 la matita nera ci sta tutte le volte è nera niente da ridire è nera non voglio macchiarlo e 11 io non ho capito cosa è questo in tutti c'è questo Cosa c'è qui? Uh, anche questa ci piace. Maschera viso al cocco. Anche queste sono davvero molto buone. Nutriente. E lisciante. Full size. Ed è, sono valide. Quelle del loro marchio, a mio avviso, sono valide. Molto imbevute. Quindi, ed è, volendo, si può, dopo 5 minuti, lasciarla di più sul viso. Oppure... Conservare il liquido all'interno. Per un'altra applicazione, o applicarla come crema, ah, come crema come siero, valida, ah, a mio avviso, valida. <ride> a ah, che numero siamo? 12 micro, micro, micro specchietto, però con i colori che riprende i colori delle del calendario si sì, un po' più grande magari un po' più grande ci stava è un... sono cadute le caselline vuote un pochino più grande l'hai preferito non mi piace questa casellina 13 casella numero 13 rifanci tu uh, sempre molto apprezzate invece queste non tanto per anche se funzionano ma io qua la postazione make up dove registro mi servono sempre ehm... Salvette struccanti al cocco, viso e occhi, confezione da 10. Sempre molto molto apprezzate. 14 mini mini size 10 ml di eh, crema idratante giorno con il 96% di ingredienti di origine naturale. Allora, 10 ml non è il campione, perché il campione è 5 ml, il doppio di un campione, quindi una travel size. Che effettivamente preferisco piuttosto che alle, che al 5 ml, che è un po' una presa in giro. 15 mini mini mini mini ma c'è anche una mini limetta per unghie immancabile in cartone però di questa dimensione va bene da borsetta tutto mini eh, 16 si sì. indovinate cosa devo dire mini, mini mini mini mini mini matita rossa per le labbra un bel rosso comunque anche bella morbida scrivente mi piace e 17 17, 15 ml gommage e esfoliante viso 97% di ingredienti di origine naturale ok ci sta una formulina da, da viaggio ci sta 18 pesante e se è pesante ci deve essere il mini mini mini mini smalto nude in questo caso siamo alla 18 quindi 19 maschera per gli occhi al melograno, defaticante, antiocchiaia, quindi patch, credo che siano i patch, però è un full size, quindi viso, naso, occhi, c'è tutto. E ora andiamo alla 20. Ah giusto ci mancava quello. Trasparente base e fissante 21. Confido in voi ragazze. Voglio che non sono de mi piace, mi piace soprattutto alcuni prodotti. Soprattutto alcuni prodotti mi piace tutto un po' mini mini mini mini mini. E con un po' troppi extra ecco il 21. Un'altra molletta la potevamo evitare. Uno smalto glitter, forse era meglio. Un'altra molletta nei toni del nude marmorizzato. A mio avviso, la potevamo evitare. Il 21, o la mettete un pochino prima, ma ok. 22, alla faccia del confine, voi. Cose. Un ombretto matte My Dear Nude da 1,2 grammi, questo proprio nude, che però ci sta bene perché nude, scusate, noi prendiamo il nude e lo mettiamo qui se sopra ci mettiamo i glitter come viene perché a qualcosa dovevano servire. Questi glitter l'avevano pensata. Viene un nude luminoso. Andiamo avanti. 23 e 24. 23. Davvero? Cioè, voi il 23 di dicembre mi mettete un pop socket, quelli ad anello per eh, cellulare, che io non uso neanche. Bello perché è nello stesso stile dello specchietto e di tutto il calendario, ma il 23 24 Confido in te 24 Allora Full size sicuramente Full size sicuramente Ruse, volume, santa Quindi no transfer Colore ok è un nude bello. bello bello piuttosto che il classico rosso molto bello poi queste sono molto valide con i prodotti bello allora Togliamo perché non devo fare spoiler. Considerazioni finali di questo calendario è il calendario di tutti i prodotti della linea eh, de Sephora Collection. Non ci sono edizioni limitate, mm, vedo che sono proprio tutti i prodotti che sono tranquillamente reperibili in un negozio. Buono il fatto che le allora, intanto ci sono tanti mini mini mini mini mini mini. Ma, ma, ma i mini mini mini mini mini mini, che vi dico io, non sono gli omaggi che sono la confezione omaggio, sono i travel size che è già diverso, che ci sta, ci sta, non sopporto quelle tipo confezioni omaggio, ma il travel size è già diverso e ci sta. E alcune palotti sono state molto felice di, di, di trovarli qui dentro, altri non li conosco e le, li voglio provare un po' troppi extra, alcuni carini, alcuni comodi, alcuni scontati perché ci sono in tutti i calendari ecco effettivamente è uno di quei calendari che non avevo mai aperto qui con voi e quindi ci sta da aprire con voi una volta sicuramente l'anno prossimo sarà molto simile ed se l'avete aperto l'anno scorso a meno che non siate una grande amante dei prodotti di Sephora Collection di questo tipo di prodotti vi troverete anche quest'anno se l'avete aperto l'anno scorso anche quest'anno ci saranno magari alcuni con una grafica un po' diversa però ci saranno quelli quindi vedete voi e niente, sono stata felice comunque di provarli e di aprirlo con voi perché mi sono mh, divertita sicuramente e um, state attenti agli sconti perché sicuramente a breve ci saranno per adesso il calendario d'anno esaurito ma tornerà sicuramente in stock perché non può essere che a ottobre sia esaurito il calendario dell'avvento fatemi sapere se per tutti voi anche per chi è arrivata qui dall'ultimo um, se vi ho trovato un pochino di compagnia che cosa ne pensate e se de, vi ispira a provarlo